Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata della, della macchina della musica. A fianco a me c'è il nostro Mark Landers, DJ Mark Landers. Buonasera. Buonasera a tutti i radi ascoltatori. Oggi con la nuova puntata di La macchina della musica oggi avremo tanti come si può dire, tanti, tanti ospiti. tanti, ospiti nostro... tanti sketch e abbiamo un singolo un po' particolare, una nuova song che dopo... l'ascolteremo, ascolteremo eh. Fatta da moi No, fatta dai Succa TM Dai Succa TM, gruppo, nostro gruppo Il nostro gruppo musicale, grandissimo E allora... Oggi, oggi non c'è Flavio DJ Non c'è, non è potuto venire Eh, ha sempre da fare, io non lo so, quel, quel ragazzo è sempre molto indaffarato Ui Floy, ma che tiene sembra Che può fare? Comunque l'avremo nella prossima puntata di sicuro Lo, spe lo speriamo... Lo speriamo? Lo sper <ride> speriamo che sia qua con noi A salutare le nostre vecchierelle che hanno tanto bisogno di lui <ride> Noi abbiamo la nostra maga magazzazzà oggi Anche Raffinare Not da Kiss di nuovo Ritorno, poi eh, abbiamo... Beh, tu non lo sai, Rafina Ranati è andata a pregare di nuovo in chiesa, dice eh? che ha fatto tanti peccati, andata settimana <ride> poi, è... poi avremo il nostro aglio della banana della citrilla eh, beh, Lui ci sarà, c'è cioè, <ride> sempre, c'è cioè, una cosa che ormai è, un, è uno fisso sulla radio E eh, poi abbiamo Mago Gennaro Dauria. Oggi non ci saranno sicuramente chiamate telefoniche O sbaglio? Non lo so, vedremo se ci sarà qualche sketch da chiamare Qualcuno da, da, da invitare Eh, da qualcuno <ride> da evitare. E eh, vabbè Comunque, passiamo con la canzone Vogliamo Beh. portare una canzone? Eh sì, abbiamo la canzone di Alexander Sten, cliché L'ascoltiamo? Ugli stare No, cliché <ride> Vabbè, no, vai VAAAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato Alexandra Stan. Alexandra Stan. <ride> hey, <gosh>, <ride> Alexandra Stan. Cliché. Eh, buon, Stan o no Stan. <ride> eh, Stan o no Stan, sempre Stan qua. Ok, <ride> va bene. Andiamo avanti. Andiamo avanti con la nostra radio. Allora, ci... mi, mi, annun mi annunciava il nostro G. Mark Lenders che avevo un nuovo... Un nuovo personaggio, eh? Eh, cioè, sì, un sì, nuovo sì. ospite. Un nuovo ospite, ma tu avete capito chi è? Chi è, chi è? Il mio marito di Raffarinare a <ride> Sapete da. come si chiama? Come eh, si vedete? chiama, come si chiama? Si chiama Leandro Rannote. <ride> ah, come la moglie. <ride> come la moglie, è il suo capito? Però, logicamente, vedremo che... Che atmosfera creerà in questo programma? Eh, sperando che non sia come la moglie, rannata. Eh, sperando proprio Ma di Ma ci sarà anche lei poi. Più... Sì, sì, lui e lei ci saranno. Ma in chiesa però. In chiesa, in chiesa. <ride> Sicuramente sarà una giornata tutto da... Da ridere. Da, da scoprire e da ridere. <ride> Vabbè, i nostri... i nostri amici, quelli che ci hanno ascoltato il programma in questi ultimi giorni, la sesta puntata... Nel programma Mi hanno detto che è stata la più potente de, Di tutte le puntate che abbiamo fatto finora Sarebbe ah, dalla 1 alla 5 Buono, buono La sesta è stata quella la diciamo più potente Buono, più buono che, cosa... Più a livello Che cosa? Vi darò, vi darò Non fate come quelli universitari Che studiano sempre e non si fanno mai una risata, risata. Compratevi una Risata, risata non costa nulla non si paga la risata è gratis <ride> hai qualcosa da dire che... niente in poche parole fra poco chi ci sarà in Eh, fra poco abbiamo la nostra la nostra tour. la nostra tour dal collegio ti ricordi ah, ah, pure che l'abbiamo la che l'abbiamo intervistata l'altra volta che ci raccontò il fatto dei, dei bambini in collegio della pezza Sotto la pezza, che cosa portava, e tutto il resto, no? Ti eh, ricordi? Sì, sì, mi ricordo. Stavolta invece, chissà cosa ci racconterà la sua. Eh, speriamo che lei ci racconterà qualcosa di suo personale. Che... Eh, L'altra volta di suo, mo, mo, di suo personale già ci ha raccontato il fatto della pezza. Penso che qualcosa stavolta ce lo racconterà di diversa. Eh, sicuramente. sperando Forse che... ci racconterà la sua avventura con le sue sorelle, le sue eh, le pazze, il collegio, che, sicuramente che le sue pazze che ha nel, nel collegio e le sue sorelle diciamo. sicuramente e sicuramente. <ride> eh vabbè eh, vuoi intrattenere con qualcosa? niente in poche parole vorrei dire che oggi ci sarà anche un argomento che poi non te l'ho detto un argomento che tratta proprio le donne di oggi ah, le donne di oggi Bene, bene. c'è molto da dire allora. tratta proprio le donne di oggi che diciamo che una persona parlerà cioè l'avremo qua, in studio E come si chiama questa persona? Come si chiama? Non lo so, mi ha detto, mi ha detto che viene Però il nome non me l'ha detto Cioè è venuto qua, però Cioè viene qua, però logicamente Ho avuto solo una telefonata da lui Che vuole parlare di questa situazione Di queste donne e di queste ragazze di oggi E diciamo che l'80% è diventata purtroppo così e come è diventata? Scusatemi. Ah, glielo, ce lo dirà lui. È lui che ce lo dirà. Ah, lui. Ogni che... tanto l'effetto sonoro ah, non manca. Ma tu fai schifo. <ride> Va bene. Eh, andiamo avanti con la musica. Noi adesso ci ascoltiamo un, un successo del ah, momento. <ride> ci ascoltiamo un successo del momento. Scusatemi. Ci ascoltiamo un successo del momento. Il è disco chiesto. di Arash Fitness Show, Paul. È un, un pezzo diciamo remixato dei ICM del 1994. Ah. È quello by là finché vado ti ricordi? Sì. è eh, buono questo by. è cosa pensiamo, lo ascoltiamo adesso o eh, dopo? L'ascoltiamo adesso. <ride> Cazzo di nome. Facciamo ascoltare le, le, le nostre tradizioni fotate. Ascoltiamo il pezzo. Bellissima sta canzone, l'anno 1996, bellissima, si scateniamo qui, si scateniamo, si, si. Oh. Eh, bellissima canzone questa, questa canzone mi è sempre piaciuta fin, fin da, quando, da quando è uscita, è l'estate 1996, Bebida Soul con I Belong To You, e abbiamo ascoltato il disco di Arash in Sean Paul, 10 dovi, andate <ride> che razza di domande fai Adesso è arrivato il momento di ospitare la nostra suora Ah, come si chiama? Carmelina? Sul Carmelina? Allora, eh, eh, prima di tutto di qualcosa ai nostri telespettatori. Cioè, in poche parole okay. Aspetta, al radio ascoltatori. allora ora sta per venire Sta per venire la sorella Intervisteremo la nostra sorella Carmela Sorella Carmelina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 eh, che pulito a me? Mi spiegate che pulito a me? Allora, vogliamo, vogliamo, stavolta che voi ci raccontate, avete detto che noi vi dovevamo ospitare l'altra volta, vi ricordate? E eh? noi l'abbiamo fatto! Ma tu, fratello mio, ma secondo te, tu mi dici a che storia? E ci, fratello vuoi Presto e presto, per venire Eh, ho capito, eh, non è stato Ma secondo me, eh, non mi esca a ma non è stata colpa mia, cara suore. Eh, Ida, la cosa che, che, che, che mi ha già avuto operato ieri Ma scusa, <ride> ma che mi dire a rire? Non mi hai invitato a capo. Mi siete ma <ride> operato. Ma già operato, Ma già operato, perché tre una che mi faceva male. Sinceramente, ci vuoi un minuto. In un minuto oh, <ride> siete venuti per almeno due ore, No, è No, sono venuti per voi, perché voi mi intervistate e mi avete venuto a chiamare a casa. Sinceramente, ho eh, raggiunto a dire i fatti, perché legge che più leggi, ho convinto. Va bene, allora, cara suora, raccontateci qualcosa, dai. Niente, in poche parole, in ho più le cose vanno abbastanza, ma non vanno tanto buone. Non fanno tanto buone, fanno io... tanto buone perché <ride> c'è cacciato cazzato loro c'è la grigia! La grigia è che io c'è cacciato solo le nari e le creature per mangiare il Scusate, ma chi è questa bella signora? Ma questo che cazzi è? Chi è questo? Io sono un po' grigione! Si, ricchione, E vieno in tuo con me, ti faccio andare da uomo! Allora, <güls> uh, raccontateci un poco, dai, raccontateci un poco! Allora, in poche parole, uh, io sto cacciando un sacco di in tuo cubleggio! Nessuno mi vuole aiutare a me, io non, non è costato, io sto, sto cacciando la sacca mia, sto cacciando! Chi li sezzuosi è creatore, mi fanno, schiette, me fanno. Me fanno esce, le tizze, le solo gli mi fanno! Mi fanno gli schiattiggi, chi li sezzziosi? Sono questo, signore! No, eh? no, io, io mi potrei che sono una cosa, allora, io il sera cucinai, nessuno cucinava, non con e io ti cucinai e creatore. E cosa gli avete cucinato, signore? Niente, ci vattene i maccaroni e sinceramente si faccio sputare la Ma Mero, che schifo Ma perché io non ci posso sputare la <ride> E il creatore mio, è colgine per, per, per, per vitamina B Mero, che schifo, signore, ma cosa... No, è... non sapono niente che ci sputa la sì, rinda, però io sinceramente... Dovete farli mangiare bene, i bambini Sulla sabato, sulla sabato mangiare buono perché i genitori pensano a pigliarli? Allora, voi avete detto che ci volevate raccontare dei problemi vostri. Sì, tengo culo di vostro. E questo che. che, che razza c'entra? Niente, sinceramente, io serei. non so, bogno. Eh sinceramente, ci sono poco po' questo. che colpi perché mi ha smagnato. <ride> Scusa, ma che ti ha narrato? Fammi capire. Io devo stare. Sti di che Scepa, roba. Per tutti quelli che non conoscono questo tema, è stitica, sarebbe uno che va... Che... Ma tu hai queste colpe? Ma come ti non io? Ma come penso che sono una scema? Uno che caccia le feci, le feci... Le <ride> feci sordi? Le feci toste. <ride> allora, sinceramente, è un tuo bagno, ma fra che qualcuno vuoi E va. È un tuo bagno, e sinceramente è giusto un po' colpi, colpe, per un sacco che cazzo mangio, una mangia. Che la strega. che la sua, secondo me mi ha qualcosa che non c'è. Sarebbe una delle vostre sorelle. È una delle mie sorelle, che sono tutte magico che le streghe! <ride> Neanche <ride> morno, sta una e non è ruina! Sapì che la strega sta! Ma scusate, ma che volete la morte delle, delle vostre compaesane? Vi voglio la morte! Voglio la distruzione, chi lo cullegge, voglio! E me voglio la niente! e non potete fare domande pure no non è già finito la domanda perché sono chiamato superiore e allora che vi lamentate e qua. allora certo, sì un <ride> bandito vabbè poi cosa mi è, è successo niente sì, in poche parole hai restito domande come stavo luando la pezza coppia è voluto una creatura vicina e ha detto signor e ha detto signor ma che cos'è quelle melone che vedi in testa io c'è la coppa a mano, un l'oro una festa di mamma eh. no oh, è... dai un l'oro una festa di sorda genetica io lì ho già purtroppo forte perché sono una moto superiore ho capito hai detto la coppa a mano, mi ha dato un uomo, faccio un'altra coscia se non è giusto, chi lo sta e poi faccio vita operata non è è. ah facciamo la coscia perché chi l'è stato chi lo sta <ride> e il creaturo, voi <ride> non hai capito, ma mi metti il creaturo le creature sono che si ne sono non è più sta visita a educare che le trovano in culo ho capito e la, la, la rendiera come vi sentite? Arndere, la rendiera? no, la rendiera è fresca io mi ho già fatta ieri e ci non ho detto. <laughs> ma <laughs> giusto, <laughs> non ho cioè sinceramente ma ho fatto ieri e e ma c'è fatto di... ma c'è fatto, fatto, fatto di... ma di... ma Voi eh, che... scusate... Son po che, po che, sono un sono poco cagato Poi età aveva... avete, scusatemi Io? Sì, e eh, tu ti dici te che la da Tengo 89 anni, tengo <ride> Ma <ride> che <ride> cazzo mi ti dà 89 anni? Sono 90 anni, sarebbe Eh, quasi 90 anni, tengo eh. Sono calma su vedere un loro culo, eh, già la faccio ancora a cammino, finalmente <ride> Mi fate ridere, allora... Mi fate voglio... ridere? Che te la faccio scemi? <ride> io gli voglio fare un'altra domanda voi conoscete i conoscete mago gennaio dauri? Oh, mago gennaio dauri? chi lo zuzusa che fa un mago eh, quel zuzzuso. ehi, chi l'ha un'ombrione, io soffro che non da chiesto che ha dica amore <ride> pure anche lui tutti quanti andiamo a morire tutti <ride> siete peggio di raffolinare a nato, volete <ride> tutti morti ma io non voglio nessuno scione morto, solo che a me il personaggio non è che Oh ma che da Tauro? Io ci dicevo una volta che mi aveva fare una fattura in quella u! Io non mi ha letto fare Ma scusate, una suora chiede a un mago di fare le fatture su, a, alle persone Cioè, che suora siete? Se siete una suora che... Ma tanto non ero suore, sto parlando di 1050 anni fa non Quando vero. ero ma giovane Ma ma che da ora, no, no, Ancora doveva nascere? Ma a me io che me ne faccio detto Gennaro da, Ora ti un po' volta che mi è successo a io E' io e mi ho fatto la pastina che fa solo! Sinceramente, è creatori non ne piacciono la pastina che fa sotto! Ma tipo, diciamo, creatore, è stato io perché non creatore, c'è vicino a me! C'è vicino a me, tu ora ma che sono questi fermi che stanno di fasci! Chi le ha le cose che stanno di devi sa che ne viene! <ride> ma cosa penso che sono usciani, c'è che non cucino un Allora, state a a me, volevo dire una cosa, ma la notte i bambini, troppo che uno, si è mangiato questi pasti e fagioli, no?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 Ti vedo tu, tuo cullare, ti chiamo tanto ammazzato. Che ne hai dai! Allora, cara suore, noi ci ascoltiamo. Noi ci ascoltiamo il prossimo disco. Un disco del 1999: Excel. Ascolti di che lo cazzo è? dai, ci ascoltiamo un disco di Excel. Babbo, Wonderland. Ok? Va bene, arrivederci. A dopo. Ciao. Che cos'è un canto africano? <ride> oh, <ride> sinceramente, mi piaceva la canzone, la ah, piace, vi piace? Sì, sì! <ride> Abbiamo ascoltato il disco di XL Wonderland Anno 1999, precisamente la primavera. Mi piaceva assai proprio, sto! <ride> Bellissimo, eh? Sì, ma fateci da quando ero giovane! Eh, no, quando ero giovane, eravate più giovane di, di 14 anni! Capito? <ride> boh! Era una grande vecchia! <ride> Era famoso in tutto e per tutto! Uh, va bene, allora, voglio parlare di una cosa. Oggi stiamo facendo il programma. Con un, un nuovo studio Abbiamo modificato un po' le, diciamo. La sala, la sala della radio Hai diciamo. cacciato un sacco di soldi per fare questa cosa No, non, si, non ci sono voluti molti soldi per fare questa modifica Alcune cose le avevamo già Oh, ma mi piace però, hai fatto una bella abbi cosa Abbiamo speso giusto giusto un 15 euro Forse <ride> la stagione, <ride> non mi spingono le soldi nel collegio, facendo le creature di merda ma mi stanno notte sotto la colla, mi stanno luendo Abbiamo messo un bellissimo sfondo qui, nel Golfo di Napoli Ma che me ne fai? proprio davanti a noi E che c'è poi? Io sono venuto qua per parlare con voi Ah, ok va bene, cosa avete da raccontarci ora? Niente, in poche parole, io sono venuto quest'anno, proprio ti ho chiesa, che stai per un gusto. E' venuto un po' di due venuto a fare un po' sinceramente mi pareva uno scemo, un gattone di merda, quando è venuto a chiesa, non lo so, ma pure ha chiesa una po' che sarebbe la sua schifezza e bruttezza. <ride> wow, che era bruttissimo questo qui, no? Beh, io non lo so, ma io voglio un po' fresco, giovane. Ma, ma non voi non dovete fare il pezzo, loro sono de delle persone che fanno dei missionari e fanno... Faccio fa capito che fanno dei missionari, ma tu vuoi io ho già bisogno pure di bellezza, adesso pure fisca. Ma perché, perché voi siete bella? Io non so che bella, però Cosa sinceramente... Voi siete bruttissima! Ma vai a fai <ride> in Ma vai a fai in culo strega! Allora... Uh, Nel fuori onde ci, ci volevate dire qualcosa, giusto? A cosa pensi che io tengo un buon e faccio schifo? Allora, dai, che cosa volete raccontarci? Niente, in poche parole, Air State, quando mi è tra cui c'è, le creature cominciavano a sparire i pesi, secondo me era stato quello che la posso fare solo, che faceva Air State. E ce l'ho non me ne cucino! Li avete avvelenati l'ano. Ma che è stata che <ride> la stronza con la compagnia mia, che la sorella la sorella Franceschina. <ride> Scusa, ma che cazzo di dar? Scusate, io sto parlando di una cosa seria! Scusate, ma il prete mi avete detto fuori onda che il prete si è cagato anche sotto una volta su. Ho prete si è manato pure i un po' che fa su. Eh! Petrui. Però Issa ha fatto l'operatore e si è spunta la mutanda, ci mangerà la mutanda no! <ride> oh. Eh, chi lo detenete in culo, Cruz? Ma una volta è capitato che si è cagato sotto sull'altare! Issa? No, Issa non ha mai fatto queste cose, però non fa! Ma sicur secondo sicuro, secondo dei Ma sicuro, a me mi hanno detto un informatore che l'ha fatto! Ducky, sì, non ha mai fatto niente, perché Issa si è pulito! Vengono tutti i domenici che ne fa, fa messo in tacchietto Ma tutti i domenici che è is, esperto uh, in questa circostanza Noi lo benediamo. <ride> lo benediciamo, vabbè <ride> Vabbè, cara super. Solo quello che volevo dire, che io, non eh, ti spiego una cosa Tu dici che io sono brutto, no? Io dico che sono una cosa, io quando ero giovane Era una freschezza Era una donna buona. Ma c'era sempre brutto bene No, <ride> dai, che cosa dite? Non si possono sentire queste cose. Non si possono sentire. Siamo, se... Non siamo volgari. Ma secondo te io sono una sorella di Chiesa, io non c'è da reggini. Secondo te non si reggine, c'è No, dai. <ride> Vabbè, dai, passiamo avanti. <ride> Ci sono dei ragionamenti un po' spinti in questa <ride> trasmissione. <ride> eh, ma io sono spinto. Io sono spinto, io mo... sono spinto o siete spinta? Siete siete sono spinta, sono spinta io. Io ero giovane nell'epoca pensavo a tutte le cose. ma mi hanno fatto solo perché nessuno mi pigliava perché era una cosa brutta. <ride> va bene, cara sura, dovete raccontarci altro? Niente, il non me ne va a Ma che ha pregato perché voi vi io, ho io fatto tante peccate voi siete peccatori. E ci ha pregato un nuovo di non eh, voi pregate. non ho capito, voi pregate per noi Ah eh, perché non ci preoccupa gente Io prego pure per gli affamati, prego per i bambini africani, prego per tutto quanto. Io prego per tutti quanti, quindi faccio subito Volete fare un saluto in particolare? Saluto a tutti i bambini africani e saluto a tutti che la fuccheranno Cosa? Che la fuccheranno solo la mia amica, questa cosa non mi è venuta a trovare Grande saluto, ok. La salutiamo, spero che no, il vostro messaggio. Spero che amore a te. Spero che, che, è, io, eh? spero che amore, io, io spero che il messaggio è arrivato alle orecchie della vostra sorella. Alla nasce, mia Va bene, niente più, uno, potete A caccia ci fammi capire. Dove è venuta intervista tu? Come è già venuta di sta. Eh, vabbè. <ride> Scusi, se non mi fai le domande, come cazzo faccio di sposo? Scusi! Io ti devo fare sempre le domande, vi devo fare signore. A seconda voi, scusate, <intended> che c'è poi? Che c'è poi? Che c'è poi? Che c'è poi? Che Ah, un'altra cosa, c'è un annuncio di lavoro, volete andare a lavorare? Io? <s nodes> no, io sto lavorando in due collega, io faccio un certo lavoro lì. Ok, va bene. Ma <stern> ah, perché? Cus che c'è stato qualcosa? Uh, con i vostri ragionamenti mi avete annoiato. Ma vai, fango! <ride> Adesso ci ascoltiamo una bella canzone. Vai, vai, porta che sta canzone, fammi chi è. Come si chiama? Eh, dopo ci salutiamo però solo perché siamo arrivati all'interno. Saluto, ma perché mi fa salutare no? <ride> <ride> È una sera un po' incazzata. <ride> eh scusi, me la c'è io tengo un frane in Ok, salutateci, salutate a tutti, dai. Saluto a tutti quanti, a tutti gli uomini di oggi e tutto tutti quanti a perché non faccio la fine amica, eh, i mogliere vostra hanno una sua come me. Ma <ussurazione> cosa c'entra? <ride> essere suore è una scelta, è una vocazione. Allora, voglio dire una cosa, io ci fatto la terza elementare, io non ti so che cosa, io non che <unsurazione> perché mi, mi, mi hai chiamato tu. Vabbè, <fironi> tanto per fare un po' di comicità, va bene. Noi ci ascoltiamo il prossimo disco. <fironi> Ma va a fare google ma voi siete una sora non dovete dire queste parolacce io dico quello che la dire a me mi perdona vabbè se lo dite voi ci cioè, ascoltiamo il disco di Dynamic 2 ma va, fa google guilty for love ma va, fa google disco di Molella il nuovo di Molella abbiamo Bello. S... bellissimo veramente abbiamo ascoltato il nuovo disco di Molella è il pezzo del, 1990... del 1998 sì, Dynamic Dynamic 2 Guilt for Love, Love. Love. Ah! <ride> adesso c'è una bella cosa abbiamo scoperto che, Raff... che Rafflinara era nata e chiudono chiude chiesa. Ah, non viene qui. Oggi non viene qui. C'è il, il nostro mago generale. D'Auro che è andato lì, a faccia. uia. Scusatemi. Ci stiamo facendo una bella Coca-Cola. No, ce l'abbiamo appena fatta una Coca-Cola. <ride> bella fresca fresca. E su questo battolo della Coca-Cola. C'è scritto, condividi questa Coca-Cola con il tuo tesoro. Poi c'è, con il tuo amore, cioè, cambia i nomi, cambia le, le parole. Ah, non è andata a strunzare. Per fare propaganda. Va bene. Allora, stavamo dicendo che il nostro mago generale Dario è andato in chiesa, è andato a intervistare la, sur, eh, la nostra frina Rannata. Ah. Dopo c'è anche il marito, che viene ah, qui. Ah, mamma mia. Speravo... Leonardo Rannata. <ride> No Leonardo, Leandro! Ah Leandro! Leandro! Leandro o Leandro o Speriamo che non sia Rannato come la, la moglie. Eh, speriamo proprio di no, guardate. La famiglia dei Rannati, in poche parole. Eh, il figlio <ride> l'abbiamo già ascoltato, eh, ma anche il marito. Eh. <ride> ok. La famiglia bene. di che yeah. è. Ho capito. Va bene, adesso noi ci colleghiamo, andiamo nella chiesa. E eh, ci colleghiamo alla chiesa con Marco ah. Gennaro d'Auria. Siete pronti? Sì andiamo a intervistare questa vecchia. Ok. Salve, salve, buonasera. Buonasera alla fine dell'annata. Chi siete? Io sono il mago Gennaro d'aria, come l'altra volta ci siamo presentati pure alla radio. Sono... Ma mamma che vuoi? Mi sto provando, Non tengo dire mamma, a me a te! Sentite, signora, ma perché state sempre così arrabbiate con voi stessi? Dovete essere più purificate, I calma. Mi faccio chiesa, me lo so sempre annato! Non mi faccio tanto chiesa a me! Ho capito, signora, ma non dovete essere sempre cazzate con la gente. Fate pace con voi stessi. Faccio maschile a voi, faccio maschile con quella non ti fai fai, ti chiedi a voi, io non ho chiesto! ma è stata in chiesa, ma mi rendete conto delle parole che dite? Ma voi che pulita a me! Dai, non fate il bordello, suora! Volete a me che no. pulite a me! Ora no, voi siete una fritta andata, ti sono dimenticato! Ma che cazzo fai, ti stai insomorando stasera! So che te la chiesa, sto più grande a te, grazie!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 io non ho scostumato, neanche se ti fanno queste cose! Ma non l'ho fatto io, è stato un ragazzo al fianco a me che è uno scostumato di merda e zuzzo. Ma c'è Ma ti chiamano quale c'è a culo! Sto te zuzzo! Lo sapete che dopo vede il vostro marito il randro? Sì, mio marito! Leandro Rarnato si chiama. Leandro? Eh, ma non è italiano, eh? è argentino! Come mai questo nome? Scusate, gli argentini, ma io voglio l'argentino, ma io Eh, ma perché le ha? In Argentina non si chiama l'Urannata! E c'è ciò che si io che non è Giovi, sì, sono... <ride> ho, cap ho capito, mi fa. Vedete vane... che amaritmo! Vane... <ride> Vedete che amaritmo! Fate molto ridere! Vedete che amaritmo vuol dire dei problemi, David! Che problemi ha, scusate, signora? I problemi di fatica! Non riesci a fare la te, io lo sozzoso! Che l'unico che vuoi sposare, che vede a te il germolo, mi a te l'argentino, vede a te! Vede a te Mi e vede a trovare te, io lo sozzoso! Signora, ma perché no? Signora, ma io posso dire una cosa? Io sono un mago... Ma, ma... culo! Signore, io sono un mago vi posso dire cosa potete fare. Che va a il Voi dovete calmarvi prima di tutto, e dovete fare pace prima con voi stessi. E poi dopo, poi dopo, cercate di fare pace con la gente, e me lo vado a stu cugnobre E Allora, vado a spiegare la cosa. Tu a me non mi comandami. a me, perché io sto con la chiesa c'è sono no. a E tu dico, che signore che mi fa la grazia, perché io non posso a venire più. E ne ha muri tutto quanto, ne ha Ho capito, ma i scettini amicini di Panta, signore, che state facendo, sanno c'è mi state facendo ancora. E cavete pure che mi stanno facendo? E cazzino, poche bag! Non mi stavo venuto di risalverò! Ma che è io, sono anche io! Sangre non che la caccia è tutto qua! Mamma mia, avete proprio una voce di buscini... demonio proprio, no? STATACITE! AFANGOLO! Ora Eeeh! Chi è Sono Songhi! Chi si? mamma! E l'ho mai succeduto? Il giocatore... Sono... Ma... sono con nipotina tuoi! Ma la fai culo! Ah no! Morare così sordo! Tronco con la festa di sorda! No, Dammi qualcosa! Ah, certo! No, un euro, voglio accortare il granito! Ho cattato granito? Ah! Ma ti pizzi Scusate, signora... Ma è un vostro nipote! che non per me... Non ci voglierà vi... niente, la pensione a me. Ma dateci un euro, due euro e fargli comprare una busta di panettina, d'accordo? Non ci voglierà niente! E c'è testa, ma con Gennaro? Che non è più che merda stai, che stai tagliando la nonna in non fama, stai! Sì, sono fama! Davide sono fama, mi curi! Ti farà sì, amapoteta! Che non ne in non mi neanche comprendere, mi capite? Non te ne cazzo da so! Non me neanche comprendere, è così una nonna malvagia! E tengo ne costi per anche a te! Ma lo fangul! in culo! sto Ma lo tu, ah no! Ma lo fa Siete comunque, siete molto cattiva con la gente, sì. non mi resta. Io sono sempre stato cattivo, Davide! Ma ci mai aiutate nessuno! Ma scusate, allora che cosa ci fate in chiesa se siete così cattivi? Sto che hanno amore con così soldi! Allora dovete, dovete andare fuori, dovete andare a lavorare. Non ma perché scusa? Niente. Ci fanno tanta gente che ha detto che avvenno per i soldi! Non ci posso venire! Ma mica vengono per soldi, vengono per fede, cosa dite? Vanno per fede! Ma qua fede, ma che cazzo ti dicendo? Ma perché, secondo te? Uno può morire, la tanti candidi a prego! Va bene. Suona, noi siamo venuti in qui, adesso ci ascoltiamo la messa insieme. cosa ne pensate? Vabbè, noi ho cominciato a prego! Vado via, vi lascio pregare da sola Perché, Ma vado. perché devo andare in radio Voi ne vado! Sì, sì, sì, sì Ma la fangula. Non dite male parole Ma ci siamo pregando Ok, va bene, vi faccio pregare, dai Pregate! qua mamma mia stai solo stai signor sta proprio è la povera eh, arannata ma adesso abbiamo qui con voi con noi scusatemi eh, abbiamo suo marito lo facciamo entrare facciamolo entrare prima che dici chissà eccolo qua oh, no! eh, ecco il marito della fine arannata proprio chi cazzo sei da Proprio, proprio, ora ci siamo scollegati con vostra moglie Ma mia moglie, che la puttana! Uiiih Che la zocca! Che li vuoi mai spusare! Ma tu, ma a chiesa, ma che la E quella va in chiesa e dice che vuole pregare, per fare i soldi Ma che le rastrega è? Una, una streghe. Che si va per soldi? Che si va per soldi in chiesa? No, non lo so Ma io non lo so che cazzo è combinato quello! Io sinceramente Sto faticando la mattina se non devo Sto facendo gli straordinari, ma raccombacca la cessa! Ho capito, ho capito. Allora, raccontate un po' le storie che di vostra moglie, dai, quella che avete fatto prima del matrimonio, dopo. Ma niente, in poche parole! Quando era giovane era una bella femmina, ce diceva do. Che lui non è che ci mi ha sposato, ricevetto, oh, prevede! Ho sapete, devi trovare una bella moglie! Mi dà c'è il bravo, grazio, uh, grazie, tonando! C'è il tuo E io non ho capito, il prete, uh, il prete mi fa questi complimenti! E hey, non sapevo che ero andato a costruire la zoccola! Oh, che la puttana! E <ride> non gridate che i microfoni si rompono! Si rompono le cappe! Cazzo! Te sta zitto! Te vai? In questa radio vengono solo persone che vengono a fare i prepotenti! la finale è noto questa versione la sua ma come è una se non moglie mi manderei soldi per la pensione che c'ho! perché c'è ha frigorifero nuovo che si è rotto che lo va a prego che la cesso ma come è costo se ci ha chiesto un uomo in dei pochi e ci ha scritto una cagatoria oh mamma mia come siete volgare vostro figlio invece? mio figlio sta, sta in Germania che fa, che fa, che fa? Studia! Ma non domandare come a me! L'uso ti è la scema! Che voi siete, dai, voi siete sposati con una finale ranata! Io sono sposato con quella strega! E come nate lei Non la voglio come la moglie, ma è una E È una rannata! Quando la i panni sapete sempre che creatura che la cesta! E quello dice, dicono, dice vostra moglie che gli sporcano i panni. Hai capito bur? Però che la moglie mi sa per i panni! Perché quella è una puttana? Ui, ancora con questa parola. Ma fangulo Basta. tu è essa! Basta! Che la che lui viene che a spusare! <ride> Ho capito, eh. Comunque dovete calmarvi un poco. Mi si vede che. I calmarmi! Sto ciucando a me, Eh, si vede comunque che siete rannato anche voi. Ma fangulo Anche voi. <ride> non solo lei. A da Chris, Ma fanculo a chi da bitch. Allora. Eeeh... Mamma ne possi? Andate dove volete voi <ride> Oh! Stai calma la prima cosa Ok Ora ti faccio andare a mugliare Perché in coppia ti faccio Chiamare uno scopplone in coppia Ho capito Va bene Noi ci salutiamo Ho capito tu hai capito la mozza Si fiera in capito Siete proprio in nato Anche Se voi Facciamo quattro a bacio! E attendiamo un'ezza se non te ne vuoi. Ok, va bene. Ma buoniamo una volta. Ma uh, che da moglie? Ma che la soccolo uh, andrà qui? Scusate, ma chi è sto ballo per notte? Ma chi è sto rigione? Io sono uno oh, che. Io non intendo di uomini veri. Te ne intendo di uomini veri? Di uomini ver ma va a pigliarlo pasciano in te, pacca! <laughs> oh, fango. I veri uomini non mi capiscono. I veri uomini non ti capiscono Ma te capite come si fermano E ah, poi che è in coppia non venuto per te È venuto per, i, per gli amici qua Va bene, ok, noi ci salutiamo Ma posso dire una cosa? Ma che faccio da venire? In giù andare a radio qua Ho oh, andato a mettere tutti io, mezzo a questi. Perché adesso si dice omosessuale Omosessuale? Ma va fuori ragione in coppa nazionale e fai tuo in culo e le ti per tutta i culo Vabbè, io me la voglio a cazzo, capito, non mi potete trovare A fai in culo Ciao A fai prossima, amore Amore mamma Va bene Salute <Gres> Grazie Facete schifo proprio Ti metto a vita la casa mia non mi interessa mai e poi mai! Allora noi ci salutiamo! Avete detto che volete andare a Eh via. sì, non va a far mucchio! No? Alla prossima! Alla prossima! Fammocchio di Va bene, a dopo! Bellissima sta canzone, uno dei tormentoni di quest'estate Comunque... di questo... di quest 2013. Comunque Leandro Urano se n'è andato. Eh, quello era, Andiamo... tro... era troppo dannato per... Era troppo dannato. Salute. Oggi mi sono bevuto questa Coca Cola... Anzi, ci siamo bevuti questa Coca-Cola, stiamo veramente digerendo bene. E stiamo anche vomitando. Va bene, adesso chi c'è? Ci, ci sarà, come si chiama? Cicciuo Pro. Cicciuo Pro, perché vuol dire, cioè, ci vuole raccontare come sono le ragazze di oggi, la ragazza di oggi, com'è è composta. Eh, lo facciamo entrare? Entri, facciamolo entrare. Prego. Buonasera. Buonasera, buonasera. Come? si Ciccio prosepe. Eh. Allora, ciccio prosepe. Che razza di nome? Ma tutti quanti così la finale, no, di Ciccio Prosepe, della banana. Tutti non così si chiamano questi personaggi. Non un nome normale. Ma che Scusate, ma un po' più normale, non potete parlare. Eh, beh, sei... Cosa? Ma perché non ti piace andare a me? Non ti piace? Non ti piace andare a me? Parlate un po' più normale Non, non... ti piace andare a me non... Sì, mi piace molto ah, ma io ti sono così, come ce la fai? Beh, andiamo avanti, dai Volevo dire una cosa Voglio leggere le garotte di oggi io sono un vaccinino mai. Ma scusate, siete in grado di parlare, se no facciamo <ride> passare un altro vostro parente. E così sta figli mi non si chiamare. Eh? Lo figlio? Eh, come si chiama vostro figlio? Come si chiama? Lo si ha detto Cecine. Lo si è detto Gernude. Come? Lo si detto Cosa detto? Si chiama. Ma si... cazzo si... Si... si chiama figlio non sapete voi, non so manchere, ricordatevi come si chiama. Cacciamo cicciolo ciccio preservo. Ciccio, no, io mi chiamo ciccio presepo Eh, e se non si chiama? Ti chiamo Francesco Ogita Piece. Il signore sta scherzando, non c'è nessun figlio, dai, raccontateci di queste donne. No, no, non che figlio, ma che cosa? Facciamolo entrare, prego! Buonasera! Oh. Buonasera! Buonasera! Riuscite ma chi c'è vado? Ma noi avevamo un oh. appuntamento con Ciccio il Ah Ma chi lo vado? Logicamente... Siete voi Ciccio il Prosepe? No, io sono con figlio. Ah, eh, figlio E voi come vi chiamate? Scusate. Figlio nero! Figlio nero! Ah, figlio nero figlio... figlio nero, figlio nero. Perché figlio nero? Niente, figlio nero, perché io ho nato in Ghana. <ride> Scusa, che cazzo mi devi dire? Cosa, cosa hai da, da dire sulle donne? Niente, Dai. poche parole. Io ieri sera sono uscito con una, una tipa. Con una tipa che. era una bella ragazza. Lei mi voleva, mi voleva portare a cena. Io non avevo i soldini Queste ragazze italiane. C'è che non sono soldi, guardano BMW, guardano macchine grandi. Io non, non, non ho niente. Io sono africano, non ho mai, non ho mai visto queste donne così. Ho tante le ragazze ormai è così in Italia. Io eh, mi attendo a loro, ma io si sì, sono tutti quanti così in un momento di gioco. A me che parla napoletano, è normale. Sono 5 in <ride> Va bene, è solo questo. Avete da dire io? Io ti dire una cosa. A tutte le ragazze di oggi. Io, se volete venire da me, anche senza soldi, io tengo pesce nero. Io tengo invece 25 cm. <ride> ma cosa <ride> ma che stanno facendo una propaganda qui? <ride> ma c'è chi ce l'ha più lungo. Non è questione di quella che c'è più lungo. Non è questione di chi ce l'ha più lungo. Io, io, io ce l'ho 25 e, e sinceramente sono più possessore degli altri. Più possente. Più possessore, sì, possessore. Possessore è una cosa quando uno possiede una cosa. Ma io ma secondo te io come parlo? Io sono a Ghana. Sono di Ganna, io sono africano. Africano duro. <ride> Mio padre oh. mi ha adottato qui in Italia. Cico Presapia mi ha adottato qui e io sinceramente eh, voglio dire a tutte le donne che se vogliono venire. Però eh, voi volete tutti i soldi, voi volete i soldi. Io soldi non ne ho. Volete solo i soldi? Volete? Io sono un povero africano! Avete già detto questa cosa! E eh, mo' che cosa vuoi da me? Eh, cosa volete dire ancora? Niente, in moche parole, sono uscito con questa tipa. E eh, sinceramente, lei mi ha chiesto i soldi. Mi ha chiesto io, io ti voglio solo per gli interessi perché tu sei nero. Perché sei una, una persona molto, molto bella, molto nera. <ris> e io sinceramente, io mi sono sentito sfruttato perché lei. Mi ha chiesto tutto, mi ha chiesto i soldi e sinceramente io non ne ho Io sono frigato. Il, il problema di queste donne italiane caro, come vi chiamate avete detto? Io, mi chiamo Gannu, Gannu Come? Mi chiamo Angullu Non mi chiamate Matumbo scusate Gannagullu Non mi chiamate Matumbo e qui ho scritto Matumbo Ma qua Matumbo. Matumbo Io sono scritto Matumbo qua Matumbo? Eh, non dite bugie con questa bocca, ho capito che non volete far scoprire chi siete <ride> Però io qua c'ho. Madumbo è il mio secondo nome. Voi vi chiamate Madumbo Penelungo. Allora, dico... Madumbo Penelungo. Allora, modifica una cosa. Allora, io il secondo nome è Madumbo. Madumbo. Il primo nome è. Gullengain. <ride> Come? Gullar. Gullengain. Gullenglia. -er. <ride> Come? Si, no? si, sì, sì. Gullengain. Gullen. Gullat. Ah, gullaggia <ride> bellissimo. Sì, no? gullaggia Gullaggia. Insomma, voi come vi chiamate? Matumbo, detto? Gullaggia. Gullaggia, <ride> ma che hai da ridere? Io il mio nome africano. nome africano? Io sono di Africa. Del Ghana. Del ma mi posso passare mio padre? Io mi sono sgocciato qua sopra. Ok. Mm. Diteci qualcosa, dai. Niente, io non voglio sottostare a tutti i posti non fare niente, un po' più alto, grazie. Molto a scherzo sempre. Se io mi non mai fare niente. Ma sono sottostante a la canna, se non hai il canna mi sono cioè, un figo non ha voluto fare mai niente da vita. Sì, e io mi mi il marrucchino. Marrucchino, marrucchino è una cosa, e canese è un'altra cosa. Attenzione! Ne cominciamo! Io il marrucchino, quando ero il giovane con i medicini mi ha vita. Quando ero? Quando ero tutto guajone con i medicini mi ha dato la vita. Andiamo a ci guajone. Marrucchino è ti penso che siamo tutti strani, It depends, it depends own, <laughs> Vabbè, dai, noi, noi dobbiamo lasciare posto a un nostro ospite che viene dopo. No, no, no. Cosa? No, donna. Che, che, che fatto? Cosa? ci ho fatto? Ributtare? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? E' Cosa? Cosa? che Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? c'è Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? che Cosa? che No, che non mi piace i mi miei marrucchini, no, tanto che sta. E ancora con questi marrucchini sono canesi. Non mi piace i marrucchini, sono culo che puzza. Siete impossibile. Modo, io Non lo sai, io tengo che non andiamo. Andiamo a giovane, ma ci potuto che in mangiare fine. E mo, non vado, ci un E non male, non mi tengo che mi dai union. Vabbè, dai. <ride> Io non faccio il ricuttare, quindi non vi posso procurare A, a, a, a, a, a, a questa età, chi ti ha a deposito? A mi stanno arrivando mi Vuoi mandare o no? Vuoi mandare papino? No, non mi vuoi no io yo, yo, ti faccio conoscere una nera Ti faccio conoscere la mia, mia Cognata Ti faccio Cognata <ride> Ti faccio conoscere Aglina Galò Faccio conoscere Aglina Galò Vabbè ho capito noi, Aglina Galò Noi lasciamo perdere, ci ascoltiamo il prossimo disco Salutiamo i nostri amici Ciao a tutti, io saluto tutti Tutti i nostri spettatori E io sono ingannare! Mi li vado li. Eh, faccio tutto il GD. Ho capito. A mia lingua. Volete salutare qualcuno? Niente, voglio fare un saluto africano. Posso farlo? Eh. Amana gena manoya, mana man, era no, e man e I I am e la che e Hola el el one one no matter how the I never go down illuminating mira que get no in that way Ascoltato, abbiamo ascoltato il disco dei Brada. Bello! Oh, mi piace a me mi piace a me, piace! Piace questo disco! Ah, oh, ma fa morire! <ride> Comunque, prima abbiamo fatto ballare i nostri ascoltatori con il nostro rapper eh, basso voce, Hai visto? Io, io io io essere africano. E eh, secondo te non, non, non essere ripista? Allora, vogliamo mh. fare un altro pezzo ai nostri ascoltatori prima dell'ultimo. Un altro pezzo? Eh, dai, facciamo un altro pezzo. Eh, subito, subito, invece, pezzo.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 Oh, no, no. <frican żeby> oh, no. No, no. Bello, bello. Mi è piaciuto anche quest'altro. Dai, nelle prossime puntate avremo di nuovo il nostro rapper. Madumbo. Dai, oh, my Dai. My. facciamo altri pezzi, no? Madumbo ye, madumbo ye. Vogliamo fare un altro pezzo ancora? No no, ma non è un Dai, un altro. L'ultimo schizzo, dai. and E E Oh, e Bellissimo, abbiamo fatto un album. <ride> ci sì, sì, sì, salutiamo allora? Sì, sì, anche alla, pro, alla prossima puntata ci sarete anche voi di nuovo, dai? Abbiamo il nostro Matumbo che viene dall'Africa, dal Ghana. Mio padre è addottivo. Dove da? Lo salutiamo ne anche a lui. Ne, ne, ne, ne. Salutiamoci, dai. Veloci che siamo in ritardo. Questo è il suo saluto da noi, Ok, va bene. Torniamo a noi, adesso abbiamo l'ultimo ospite di questa puntata che, eh. che è il più potente di tutti E ci porta anche un suo singolo Un singolo insieme ai Suga TM ah, Attenzione, prima, pr prima abbiamo ascoltato due bellissimi pezzi Il pezzo di Vincent Martini E il pezzo dei Brothers del 2004 Sì, belli, belli, mi piace E adesso ci ascoltiamo dopo il disco di <ride> A Abanan. Con i suga TM, insieme al gruppo dei suga TM che siamo noi. Che siamo noi. <ride> Vabbè, facciamo entrare il nostro ospite, dai. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Anche da picchio, è giunto la fatica. Mi da già male, sti zezzosi. Che volete, facciamone che mi dica, è giunto a fatica. È giunto la ma non no un allora, io so che voi avete portato un nuovo un disco vostro personale, no? Eeeh, e ci ho fatto tramite la casa discografica! Vedi, Zazuzo, ci C'è ciao da mettere lo sacco di tempo, Quante ci avete messo per farlo? E quante ci ha ciao Ci messo un'ora e mezza, ore, a a voce! E ci ho faticato, pure oggi come non Zazuzo, e ci faticato! Ho capito. E questo bellissimo pezzo lo ascoltiamo dopo, o ci volete dire prima qualcosa? Ma niente! Oggi ho fatto questione con uno sporco della fabbrica, che non voleva faticare! C'è sei messo bene un in copa <ride> e chi lo so se E c'è quattro schiaffone in bacio! E va a quattro schiaffone in bacio, lo soccavo due mule e chi lo so Ho capito, va bene! Vogliamo ascoltare il pezzo? Oppure... Ascoltiamo il pezzo, lo mia Ok, ascoltiamoci il pezzo di Ayediel a, a banana! Ok, a dopo! The cat is still a little bit more, and the cat is still a little bit more. It's a little bit more, and the cat is still a little bit more. disco dai non non sapevo che fosse, fosse anche un discografico a seconda dei E già schiaffa di che si sa usa va bene torniamo a noi dai comunque mi è piaciuto il disco è un tormentone a il fatto perché li spuocchi e anche da fabb che un mondo fatico 300 euro mese a chi li sa e' già fatica per me! Ha c'è finché c'è solo un topo più male, ma ce la fa! Ha c'è finto un uomo meglio di Che uomo infame! Non va, ma sei! Sì. Non va, ma nasce! Ma adesso avete progetti futuri per i, i nuovi dischi? Oppure... Io! Eh, mo chi stucca gamba? No, sapete, poi non venire con qualcuno! Se lo potete fare! Vabbè, peccato che il nostro Flato DJ non l'ha potuto ascoltare perché. Perché è veramente un tormentone. <ride> Secondo me è un tormentone. Un tormentone? <ride> ha già schiattato. Lo metteremo sempre nella, nelle nostre puntate della macchina della musica. Eh, hey, moce, c'è, mo' faticato proprio con uno. Cioè, non metti che stiamo un coppo di Stai facendo i fenucci. Ma mi si esce trilla posto dei fanucci, non i Ah, voi avete detto che oggi ci volevate portare un nuovo un nuovo prodotto. O sbaglio? Un prodotto! Si si si chiamano Scusate. La cula spara, la cula la cula! No, scusatemi, non era la pucciacca di mare! La pucciacchia! E pure fucitiella la culapista! Che <ride> cosa consistono? Allora, la pucciacchia! E quando tu vedi che la cosa sono tre fame? <ride> A mezzo di macchinare ci metto poche acqua ma Che che è se tutto E questo è tutto ehm... Siamo e... il microfono E mi hanno <ride> spedito all'estero <ride> E mi hanno tutto imballato E tutto all'estero <ride> Invece con la... I fuggitieri e la fuggitieri E facciamo tutti Confezionati con la nostra titta a Pumarolli Shtrill <ride> Ho capito, va bene <ride> Abbiamo <ride> finito qui, o oh? dovete dire qualche altra cosa? In poca ah, parola, mi è piaciuto un pizzo! Allora, il pezzo sì Il pezzo era dei suga TM Avete contattato un altro misura DM per fare questo, questa canzone? E secondo te, a volevo fare perché. allora. chi non conosce questo gruppo? È un gruppo formato da Mark Landers e Matteo DJ. È un gruppo nato nel 2004. Con la danza de delle palazzine, ti ricordi che la ballavamo anche con i passi? Io... Non vi ricordate voi? Ma chi cazzo se ricordi? Fatica tutta il nodo! <ride> Va bene, ho capito. Comunque questo gruppo qua è un gruppo che... Che fa canzoni comiche. Voglio voi spiegare... siete comico. Voglio spiegano un mente cosa, eh? una cosa. Voglio mm -hmm. spiegare un fatto. Occio! Gutsus su e mente. È venuto a faticare. Ha fatto sei un nord. E se ne giù. Poco il governo della prossima, non a fare! Ha già chiamato tante cazzotte! No, mousse! Ha già fatto la sua mousse! Ha già fatto che tu la coppia! Ok, capito! Va bene! Che facciamo? Ci ascoltiamo un disco, poi torniamo dopo? Torniamo quante cazze Un disco vecchio, un disco nuovo! Come Scegliere... cazzo Basta che me ne va, Va bene! Noi ci ascoltiamo un disco vecchio! Dai. Ui, ancora con queste parolacce! Basta, non ce la faccio più! La dobbiamo finire con queste parolacce! Ma no, puta c'è ricina co! Eh! Cosa, cosa? Ti vuoi affaticare? a affaticare la fabbrica con me! Ma già cioè, veni affaticando la cavola! No, io sto in radio e va bene. Se così 300 euro mese per i pallon! Va bene così, va bene così! Non voglio lavorare! E venete affaticato! E a fatico, sfaticato! Ok, ci sentiamo dopo. A dopo. Dai, ascoltate la macchina della musica! Musica! Oh, oh, musica. DJ! Back... Uh, back in my life! Però non ce li ma siete veramente per le pizze, non ho passato, lo E cosa vi pensate? Eh? Che noi mettiamo la munezza? Eh. Stiamo assendendo a me! Un affaticante la fabbrica o no! No, no, non ci tengo, ho detto già di no perché lo stipendio è troppo poco! A ma secondo te i ti ha già sfruttato a te! Ti ha già fatigue! Buonasera, buonasera. Io sono per intorno alla chiesa e adesso sono qui in radio. Sei, chi cazzo è chi? E eh, ve lo vi ricordate, sono il mago Gennaro Tauri, che le cacca palla con la s'appilata. Oh, ma che Gennaro? La s'appilata, rim! Volete, volete aumentare un po' questo stipendio che la gente non vuole lavorare per questi soldi? Non voglio mandare niente a morire! A morire sotto la fatica, a morire! A già fa fatica ma voi dovete, dovete, fare le opere buone! Ma quelle opere pure, santo sei tu Io ci ho opere pure, io ci ho sfruttato fino e fine tutto! Fino alla morte io dei io suoi giorni! Mi posso dire una cosa, io sto provvedendo il vostro futuro. E il vostro futuro sai come sarà? Che fallisce la vostra fabbrica. Ma I fallisco! Io mi faccio il... Coppacluor! Perderete tutto, anche la prima. Da che la socca le sorde! Scusami scemo e merda! Oggi quattro cazzate di poch! Te lago tutto overtutto, faccio scema e merda di Dai, non no scherziamo, siamo seri. Io dico seriamente, vuoi prendere di tutto? Ma te ne vai, o no? Ok, ho capito. Arrivederci. Ma vaga, vaga. Buonasera, ti sono qua, ma O O sto? sto. Ho oh, zitto un bollino, sta vecchia, ma... cannino un po' che fatica Oh, signorina! Volete venire affaticando a me, sta vecchia? Sto mettendo a me, io voglio venire affaticare, oh, però io non ne so che i pomeroli, mi dà un po' Tempo a riaffa, vecchia, tempo a fai! Ta, però io venire affaticare tre la notte! Finette a 3 di 24 sono su 24 E eh, che cazzo pensa? Che tengo la forza di Siamo la E, e muro sotto la fatica, i muro Sto mettendo a me, io ti posso dire una cosa, io ti ci la cammina! O oh, fa ah, la cammilla? A chi lo mi fare la a me per fatica! A ah, me mi serve una cosa sostanziosa, faccio hai capito ma che ho facito nella fabbrica? E' il pommarolo, pommarolo e trillo Hai, Hai capito ma io non c'è la faccio, non forte! e poi mi devo un proprio i pendri perché 300 euro sono troppo poco. 300 euro si vuole affaticare per i 300 euro al mese Si è affaticare? O se ne avevano un uomo scendere ti scupperà A spina del sole ti metto nella sezione Oh, non mi chiedi, è questa potenza! capita capito? Bu? La gente che mi hanno affaticato sotto me! Hanno crepato! Ha già schiattato! Hanno una... morito con il tumore ancora, hanno morito! Oh, ma come si mi incontra? Non voglio ne fatica più! Siete un padrone di merda! Padrone di me? Voto il giavolo qua sotto, in bacio! ti faccio metterlo di rientro qua! Yeah, non esagerarmi, yeah, voglio venire a faticare, però i 100 euro sono troppo pochi, i 100 euro, euro io, sono troppo pochi, i 100 sono i 100 E non vai buono, vabbè Va buono, <sussurra> <sussurra> <sussurra> va io vengo a faticare, quanti hai un contratti? Ho contratto! Lo faccio le mani a metà Vieni allà Però Però hai 50 euro E no, giù, però 50 euro di giù, no? No, non ti manco il cazzo Ti fai 50 euro di ciumbo, fai far figli io non tengo figli femmini. E bofammo, carlo! Ti faccio un po' inna tu, sivo! Che è schifo, ti ne avevo un di! non lo prendete, perché io sono ancora giovane! Che è schifo, ma te lo vuoi sta strega! Però ti riga una go! Però il giovane non è mio! No, prima di <ride> ogni, che non sai faticò! Ti facciano un cazzotto... Un cazzotto da luce! Ti faccio le armi domingue! Ma tu, tu non ho fare per farmi? Io non ho visto in natura Chi è il tuo dicione? Eh io, io ho visto per farmi in natura Io, vengo a faticare i patrici e Ma va a fare mucca, sto dicione, e poi gli dicono andando alla fabbrica Adesso io non ho provato a fare un po' che sasso con me, io come faccio la roba? Non mi fanno, non faccio, non faccio, non faccio. Non voglio, andando alla fabbrica, non mi voglio, voglio, voglio Allora, perché io dovevo, io sono più sexy Ma che se sono tutto scemo cantendo? Ciao, ciao, un ne responsabile, ok? eh? Hey, hey. wee! Ma chi cazzo mi PORTE in COMPARATI?! In che senso, scusate? Ma chi lo parla tanto a scemo? Non mi affaticò! Un po' non mi affaticò! Poi c'è un quattro cazzo sotto un bacio! Ma ce l'ha re sti scemo! va bene. Noi ci, noi ci ascoltiamo un altro disco, poi chiudiamo il programma dopo ci con gli ultimi saluti. Cosa ne pensate? For me, bu! Basta che veniva. Voglio fare un altro annuncio. Eh, cosa volete dire, dai. Chi vuole affaticare a me? A dare 300 euro a me! Perché io... Yeah. Ma già l'apri... Ma già l'apri un in Coppa Nazionale! Eh? Andai schiattando la fatica, a morì. Scusate, solo questo dovete dire. Sì, sì. Niente più, siete sicuri? Niente più. Oh, oh, oh, oh, oh. Ma che ti hai fatto la droga? Va bene, ci ascoltiamo il prossimo disco, dai. Ma Anzi, l'ultimo disco del programma. Ma Chris Brown, don't wake me up. è finita la puntata abbiamo finito anche quest'altra puntata ragazzi Ci salutiamo il nostro aiutile dai OOOOOOOOH VAUGIO MENOVOK eh ok Gli adaffanculo tutti quanti a quando lui tenia a fatica! gli davano i 300 euro a metodo no pischietta cova ok spero che hanno ricevuto il messaggio di radioascoltatore mi è piaciuto molto il disco che avete fatto È piaciuto? Eh sì, sì, molto bello, molto bello Ah, e quando sarà il momento me ne farò un altro? Vabbè, più verso l'inverno, dai Sì, eh, sì, ma... Ma vabbè, se quello è Cristo, e va che con Cristo Ma ok, sicuramente sarà un tormentone, eh, ve lo dico già Va bene Lo passeremo anche nella prossima puntata di sicuro! Grazie, grazie E grazie di Fameron. E famamma te noi siamo arrivati alla fine Salutiamo il nostro DJ Mark Landers Che è stato con noi oggi ciao, salutiamo Flavio... ciao a tutti ragazzi Salutiamo il nostro Flavio DJ Che non c'è Sperando che nella prossima puntata ci sarà Ciao Flavio E salutiamo tutti gli amici Che abbiamo ricevuto in questa puntata Voglio salutare a tutti gli amici A tutto Quanto. Ah, no! ah, il nostro rapper ci vuole fare un nuovo, un ultimo disco Il nostro rapper? Ma eh. perché sta ancora qua? Eh sì, sta ancora fuori oh, oh, oh, oh, ragazzi, oh, buonasera, buonasera a tutti quanti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 Hello. Me ne vado in Africa Ehi, di, di, di ho fatto uno nostro in diretta. Mesi, fra due mesi me ne vado in Africa. Arrivederci, <ride> Arrivederci a tutti. Allora. Ehm, nella prossima puntata avremo il nostro Madumbo con dei nuovi rapper sperando di ci fa paricare. Sì, sicuramente. Salutiamo il nostro Mark Lenders di nuovo. Mi saluto anche io, Matteo DJ. Ciao ragazzi! E alla prossima puntata Faremo di più! Molto di più! <ride> molto di più! Ma non ti devi più! Ma non di più! Ciao, ciao a tutti! Ciao, baby! La del lavoro!